Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video con questo sottofondo di questo uh, fantastico motore della 488 Siamo su Assetto Forza Competizione e questo oggi voglio riproporvi un esperimento che avevo proposto live l'anno scorso però su RFactor 2 In cui mi chiedevo se si potesse fare un giro con il 100% delle forze di un Direct Drive Quale il Fanatec DD1 che ho io allora come vedete ho riproposto praticamente la stessa cosa, questa volta vi aggiungo in basso a destra in modo tale che possiate vedere live quello che succede nei newton metri sviluppati dal DD1 e in alto a sinistra le mie manine, cioè quello che sopporteranno di questo volante, ovviamente è il Formula V2, siamo a Spa con questa 488, sentite che rombo... Bellissimo, assetto forza competizione, ma prima di iniziare ovviamente la controprova che andiamo a mettere le forze al 100%, quindi il setup di base me lo tengo così, vado solo a mettere eh, praticamente l'overall strain al 100%, d'accordo, e eh, le forze intensity sono già al 100%, quindi questo sul volante sono fatte, a questo punto mi manca sul gioco, allora andiamo sul gioco, andiamo su opzioni, controlli, e andiamo a mettere la forza al 100%. Forza minima la togliamo, ragazzi. Effetti strada lo mettiamo al 100%. I gradi dello sterzo li aumentiamo a 1080. Come erano. Allora si mettono così. Oppa, 1080. E andiamo indietro. Attenzione, ragazzi. Qui si parte. E le mie impostazioni di base. Comunque sembra che il volante di suo non sia pesante come era per... Uh mamma ho parlato troppo presto ragazzi Come erano su r 2 Attenzione stay clear on the curves Perché spa? Perché ci sono sali e scendi Mamma mia ragazzi già E perché ci sono tutti i tipi di cordoli Possibili e immaginabili Adesso andiamo a vedere Speriamo che non mi spacco i polsi ragazzi Che stanotte devo andare a lavorare Ai 100 si frena Ovviamente non cerco la performance Mamma mia ragazzi che duro incredibile Mamma mia che botte Mamma mia, vediamo i lì si sentono perfettamente Vi assicuro, ragazzi, che è veramente durissimo Avrei dovuto fare allenamento Prima di farlo, anzi, riscaldamento Vediamo, andiamo a staccare qui Oddio, che è duro, ragazzi Questo volante Non so quanto sta sfruttando, sviluppando Mamma mia, proviamo ad inserirci in anticipo Oddio, ragazzi Wow <ride> Mi sa che devo fare allenamento, ragazzi, perché Mamma mia, è durissimo. <ride> Mamma mia, prendiamo la curva. Evitiamo di andare a sbattere. Siamo un po' larghi. Oddio. Mi ricorda tanto quel video di quando i piloti di Formula 1 si allenano. Mamma mia. Incredibile, ragazzi. È spaventosamente difficile girare la prossima volta metto la videocamera anche per farvi apprezzare la mia espressione facciale in cui stringo i denti per poter girare questo volante che è durissimo vibrazioni, anzi è incredibile che la postazione non si muova oh, mamma mia ragazzi ho paura di quella chicana strettissima che miseria oh. <ride> mamma mia attenzione frenatore, ragazzi Ai, andiamo a girare oh, ce l'abbiamo quasi fatta incredibile ragazzi mamma mia mi fanno male i pettorali del toy di tutti i muscoli che non ricordavo di avere <ride> mamma mia uh. ovviamente qui non è un giro di performance se no quello di Performance di forza resistenza. E andiamo a fare lo rouge, ragazzi. Mamma mia, cassa martello. Uf, mamma mia, attenzione, oddio. <ride> oh. <ride> ragazzi, ho mollato perché non so se avete visto la forza. E quello che è stato. <ride> Sviluppato Andrò a vedere Intanto la macchina è distrutta Ma ragazzi Incredibile Che forza che ci vuole Per Far girare la macchina Ma mi sa che è morta completamente Incredibile Il 100% Delle forze È un qualcosa di No ma lo smetto perché Realmente A parte che fa dei rumori strani Il volante <ride> E comunque ragazzi Veramente un'esperienza eh, Traumatizzante per le braccia I polsi Per i, per i, i pettorali E tutto quello che va con eh, diciamo l'utilizzo di questo volante. Ragazzi, è qualcosa veramente mostruoso quello che è successo a L'orouge, eh, a parte che sono virtualmente morto. <ride> devo dire che l'esperienza fatta su Assetto Corsa Competizione assomiglia tantissimo a quello che è l'esperienza fatta l'anno scorso con Refactor 2 in live. Io <ride> penso di doverla finire qui eh, sono veramente curioso di andare a vedere quanto ha sviluppato qua. Eh, lo vediamo eh, in termini di Newton metri. Ragazzi io vi ringrazio per aver eh, assistito a questo bizzarro test per la seconda volta, questa volta registrato, eh, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, non esitate ad iscrivervi e non ripetete assolutamente a casa questo esperimento perché potreste veramente farvi male. Ragazzi come al solito ci vediamo prestissimo, un abbraccio da Fabriz, e tutto, ciao!